Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Oggi vi faccio vedere tutto ciò che faccio Quando torno da scuola Per prepararmi uh, per la sera Quindi la mia night routine sono una persona che fa i compiti subito dopo aver finito di mangiare Perché non voglio ritrovarmi a finire tardi la sera Siccome studio in media dalle 5 alle 6 ore al giorno Quindi a volte mi ritrovo a finire veramente tardi E per evitare tutto ciò inizio molto prima i miei compiti, quindi solitamente inizio verso le 2, le 3 del pomeriggio e non voglio finire tardi la sera perché arriverei veramente stanchissimo ed esausto dopo una giornata di scuola e quindi solitamente organizzo il mio studio in questa maniera preparando un piano di studio a seconda del mio orario infrasettimanale e appunto eh, decido le materie a cui dare priorità Dopo aver fatto ciò, inizio con lo studiare, quindi apro il mio diario, vedo i compiti che ho per il giorno eh, successivo e questo, questo oggi appunto non avevo tantissimi compiti, quindi eh, ho finito relativamente presto. Dopo aver finito fa di fare tutti e tutti gli esercizi o tutte le pagine che mi erano state assegnate, dipende dalla materia, sono libero di rilassarmi, ovviamente... Eh, erano le 7 quindi avevo tempo di fare tutto ciò uh, che volevo. Accendo una candela alla paniglia, uh, queste qui mi sono state inviate dalla Q e veramente le adoro perché sono senza paraffina, quindi anche se le inano non mi fanno male e poi metto un po' di musica giusto per rilassarmi un pochino. Dopo all'incirca 20 minuti scendo dal mio letto e vado in cucina per vedere cosa c'è sul fuoco. in questo caso avevo mangiato delle verdure dopo aver finito di mangiare vado a lavarmi, petto i miei capelli per non ritrovarmeli sul volto un secondo dopo e lavo i denti come tutte le persone normali, applico un detergente viso anti acne e poi dopo aver sciacquato mi dico sotto la doccia Ultimamente sto provando alcuni prodotti uh, di Garniere, questo era uno shampoo alle 5 piante che conteneva appunto l'orchicata, il verde, il limone, quindi uno shampoo che dona lucentezza ai capelli ed è biologico, poi utilizzo lo scrub all'olio di cocco per ripristinare il pH naturale della mia pelle e uh, appunto rifaccio una seconda passata di shampoo. Poi per fatto ciò eh, appunto asciugo per bene i miei capelli perché non voglio che da un momento all'altro abbiano bronco polmonite o una polmonite perché per sicuro che non è bello ragazzi. E poi applico una crema idratante, un sole idratante notte e un burro cacao perietà tra le mie labbra. Passivamente accendo una candela, questa qui era uh, l'Egyptian Mask di Yankee Candle e uh, metto sul striccio il tè verde, guardo un po' i miei social network oppure magari uh, leggo un libro con sotto il mio computer, comunque sto un po' sui social e poi solitamente uh, va un po' a periodi, leggo un libro uh, ora stavo leggendo le piccole cose che hanno dirgli di Clotoms perché non avevo un granché da leggere siccome avevo già finito i libri che uh, avevo acquistato recentemente quindi ne stavo rileggendo un altro Solitamente vado a dormire molto presto perché la mattina mi sveglio verso le 7, quindi non voglio uh, essere tutto assonnato. Quindi metto il telefono in modalità aereo, lo metto sul mio comodino perché mi fa da sveglia e poi successivamente spengo la luce. Buonanotte!